Ciao a tutti. Da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra Vinco quasi sempre il quasi che mi frega e da 1 radio 2. 1 radio 2. Collega radio amatore CB, perché sì, CB, CB. perché è il pieno spirito radiamatoriale. Oggi ripariamo o controlliamo una bella direttiva. bella insomma. Vabbè, è una tre elementi, qualcosa fa non bene. Euro. e c'è cioè, piuttosto Ia! che niente, meglio piuttosto, no? se vuoi farla vedere si vede, si sì, adesso andiamo Sto su, ancora girando, è fermo, il rotore è fermo, no. sei in, si sì, adesso è girati, se io lo muovo un po' torna magari anche a posto, eh. Eh. ecco visto, eh, si muove, si stacca e così fa quello scherzo lì in sezione. spero che non sia il cavo, È eh, appunto, secondo me, secondo me il connettore, ascolta, Siccome due entrate, proviamo a mettere l'antenna della filare sulla direttiva. No, no adesso facciamo una cosa: io qui ci metto un tappo di chiusura sì. a 50 ohm, andiamo sul tetto. Sì. e stacchiamo l'antenna Con l'analizzatore d'antenna. Bisogna eh, smontare il PL. Cioè, sì, smonto, smonto il PL sì. e, e muoviamo il cavo così in modo il sm cavo okay. non deve segnare niente. Va bene, siamo arrivati con l'ingegnere, verif abbiamo no, verificato che l'ho lasciato a casa. Ah, ok, vabbè, Ingegneria allora Jacovaschi, siamo il primo pezzo, Operativi. Ma Allontanati un po', no? eh già ma senza cadere, eh. Che non voglio avere il proprietario sulla coscienza. Allora. Ecco qua l'ingegnere che sta Vediamo se riusciamo a staccare. Prima la... di dire, ecco, allora siamo, eh. siamo andare eh, la diagnosi è stata fatta, ma mi sembra troppo semplicistica. Sì, il PL che non era avvitato. Il problema è che l'ultimo che ci ha messo mano... No, stato... no, no, no. Non te... sono stato io. Mh, mi sa che sei stato te quello eh, che... Eh, infatti, sono stato io. Ah, ecco. E' per il corrugato. Che corrugato? No, il corrugato. il agglomerato. L'auto agglomerato. Grande. Vabbè, a, a dopo, ragazzi. Qui adesso vediamo di fare qualcosa. Vabbè, ah, ho fatto okay? Aspetta un attimo che mi metto gli occhiali, sennò ci vedo una sega. Allora. Ecco, adesso quella motosega lì mi dà molto fastidio. Ma vai, ecco del 4 4 ehm 90 parte megahertz stop eh, 28 megahertz è eh, perfetto però muoverla il parte del bocchettone molle? Era, era il... ma l'hai sentito molle molle? Sì, appena l'ho toccato si è svitato eh, allora, non, non faceva presa la eh, massa? mi scusi, ah, sì, se cioè, fuori, succede, aspetta manca. che guardo su tutta la banda recai 4 eh, da 1 a 30 megahertz il rosso è più alto ce l'hai 1.1 che è 5,5,5 dovrebbe essere no no ma io ah, beh, sul ho cavo. guardato da okay. 1 a 30 okay. MHz sul sì, sì, okay, cavo perfetto perfetto Quindi l'impedenza la più alta è 51 il nano VNA costa adesso euro cioè cos'è che pretende direi che va bene oh, niente ci metto un po' di nastro va bene e... stacco, un... stacco un po' con la long wire e ballon eh sì però il problema poi era il problema era il connettore collegato male qualcuno l'ha saldato male mm. e poi era mollo però mi viene il dubbio che si sia allentato col tempo perché era proprio completamente staccato ecco abbiamo, 7, 2, 7, 2, abbiamo il bambino col giochino che nuovamente funziona You five by nine. Number two, five Charlotte, North Carolina. Okay, five four nine, you five by nine, very strong. Congratulations, you do a very beautiful trip in North Italy. Bye bye my friend, 73 e and God bless you. Bye bye, 73, QRZ, QRZ, number two, Italy, number two, Colin, standing by.